Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao carissimi, la curiosità di oggi è, francamente, sono convinto che l'abbiate avuto anche voi tante volte quando avete letto il Vangelo. Vi propongo un versetto particolare, il Vangelo di, di Marco, il capitolo 10, il versetto 21. Il contesto è il famoso. Episodio del Giovane Ricco. Lasciamo stare poi come si è andata a finire veramente la storia sul Giovane Ricco, poi, dopo passato questo primo momento diciamo di Titubaz, poi, come la tradizione della Chiesa immagina, dopo si è messo la seguela di Cristo. Però noi abbiamo un dettaglio molto importante e che avevamo tutti notato, ma che diventa veramente la curiosità di oggi, inserito nel grande contesto della letteratura ebraica di quei secoli, di quei, potrei dire mai di quei millenni fa. E, maestro dice tutte queste cose le osservate fin dalla mia giovinezza lo voleva seguire allora Gesù fissatolo fissatolo l'uomo gli disse una cosa sola ti manca vendi tutto quello che hai dai poveri ma poi avrai un tesoro dei cieli poi vieni e seguimi e poi lasciamo stare i brani, i brani paralleli ho scelto questo di Marco fissatolo l'uomo è l'unico episodio del Vangelo che fa così enfasi sul fatto che Gesù fissa l'interlocutore amandolo. Perché Marco, non solo Marco, ma in questo caso Marco, ci lascia questo, questo aspetto eh, che andrebbe contestualizzato dal punto di vista della cultura rabbinica dell'epoca, e, e non lo dice per gli, altri, per gli altri personaggi. Seconda domanda, perché poi la Chiesa pensa che questo ragazzo, ripensandoci, poi si rimise alla sequela di Gesù? Non c'è scritto, però nella grande tradizione si pensa, no? C'è addirittura chi fa, addirittura lo stesso nome di Marco, ma lasciamo stare, queste sono tutte, tutte illazioni non bibliche. Perché vi leggo e questa è la curiosità vi leggo nel quarto capitolo del trattato di Megillah Bnehair al foglio 28 A foglio 28A, vi leggo questa cosa che ci veramente ci illumina, perché Gesù di fatto con quel fissarlo e amarlo ci vuol dire qualche cosa che poi fa, fa riferimento anche alla nostra vita pratica vi leggo ah beh il contesto è questo si chiedevano dei maestri perché avessero vissuto tanti anni grazie di dio noi potremmo dire no? Dei, dei rabbini antichissimi di 1600 1700 anni fa e ognuno dava la propria su quattro pilastri dava la propria interpretazione tutta basata sulla scrittura questo rabbino, questo rabbino, Ryo Hanan, dice così. In tutta la mia vita, vi sto citando letteralmente, non ho mai fissato lo sguardo sulle sembianze, proprio sulle sembianze, letteralmente così è in, in, in ebraico, eh, demut, di un uomo malvagio come disse Rav Yohanan è vietato guardare e fissare il volto di un uomo malvagio perché è detto e questo, questo è il testo biblico eh, Elishea rispose se non fosse per riguardo a Iosafat re di Giuda non mi rivolgerei a te né ti degnerei di uno sguardo no? eh, secondo il libro d'Era capitolo 3 versetto 14 e Ravvii Rabbi Eleazar disse: Se uno guarda una persona malvagia, gli si oscura la vista perché è detto che quando Isaac, Isaac fu vecchio, la vista gli si indebolì, tanto che non vedeva più Genesi 27,1 perché? perché aveva fissato suo fratello Esav, il malvagio, considerato il malvagio. Quindi, se per via negazione, noi sappiamo che non è giusto fissare e guardare una persona malvagia perché può secondo le credenze dell'epoca turbarti e portarti dei danni a maggior ragione invece è indicato fissare, guardare e amare delle persone sagge, delle persone giuste, delle persone buone delle persone eh, che amano Dio Quindi se Gesù ha fissato negli occhi un uomo, ben sapendo che nella sua cultura era vietato fissare, fissarlo negli occhi un malvagio, per i motivi biblici che abbiamo visto all'epoca si pensava così, eh? ecco, adesso non, non tiriamo delle conclusioni anche per noi, eh, significa che Gesù considerava quel giovane ricco che aveva così risposto. Eh, realmente, aveva fatto tutti i comandi possibili, immaginabili, però gli mancava ancora la cosa più importante, dare via tutto, vendere tutto e seguire Gesù. E' quella persona era una persona, era uno tzaddik, era una persona giusta, una persona retta, una persona che noi diremmo con il nostro linguaggio santa. E Gesù immerse il suo sguardo negli occhi di questa persona. E quanto è bello pensare il giorno della conversione dei cristiani, quando si è avuto l'incontro con Cristo, quando lui ha incrociato il suo sguardo su di noi, anche se non, aveva, non eravamo buoni, retti, santi e giusti come il giovane ricco. E così come noi ci dobbiamo ritemprare, fissando, amando la parola di Dio, leggendola e soprattutto bidendole, e com è come bello riposare il nostro sguardo negli occhi di una persona ci ama, di una persona buona, di una persona che giuisce della comunione con noi. Spero che vi sia piaciuto questa, questa curiosità, potete risentirla così vi rivedete, risentirete la citazione e, come vi dico sempre, se vi piace mettete un like, fate girare il video e, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima, ciao!